E riprendiamo gli esercizi che avevamo eh, iniziato ieri eh, su questo esercizio cosiddetto dei gelati. Eh, andiamo a riprendere la slide. Pardon, oh, Sto prendendo il file sbagliato. Ho dimenticato di aprirlo prima, scusatemi. Allora, 2020, slide. Unità 8. Allora, ta ta ta ta ta, era qui l'esercizio delle vendite dei gelati, ok. Allora, questo esercizio qui cosa ci chiedono di fare? Eh, ci chiedono di... Eh, dunque, parte da qua il testo. Si considera il problema di estrarre dei dati da un file di testo che rappresenta le vendite annue di differenti gusti di gelato in diversi negozi di una catena di gelaterie. Ciascuna, il succo dell'esercizio inizia qua, ciascuna riga rappresenta un gusto, ciascuna colonna rappresenta un negozio. Quindi in questo caso abbiamo cinque gusti, vaniglia, cioccolato, questo Rocky Road che può essere qualunque cosa, ehm, fragola e cookie d'off, sono cinque gusti diversi. E eh, ciascuna colonna rappresenta le eh, vendite, le vendite annue in tre negozi. Il negozio numero 1 ha venduto 8.500 dollari in, immagino, di vaniglia, 10.000 dollari di cioccolato, 6.600 di Rocky Road e così via. Il negozio 2 ha eh, venduto 7.200 dollari di vaniglia, eh, di gelato alla vaniglia chiaramente, eh, 9.000 di gelato al cioccolato, 5.000 di gelato al Rocky Road e così via. Quindi è eh, una tabella di informazioni organizzata per righe e per colonne. Eh, le righe hanno in questo caso il significato dei gusti, le colonne hanno in questo caso il significato dei negozi, in questo caso sappiamo che ci sono o vediamo che ci sono tre negozi eh, possibili di cui vogliamo eh, diciamo, tenere traccia. Ciò che vogliamo fare, cosa deve fare il programma? Vogliamo elaborare i dati in modo da produrre un report simile a quello seguente. Allora, eh, simile a questo seguente, semplicemente abbiamo la prima parte, che altro non è, o perlomeno, fatemi prendere la matita, eh, questa parte che va da qui fino a qui. Se un giorno mi offrono un superpotere, chiederò il potere di fare le righe dritte. Eh, questa parte che ho riquadrato eh, con questa linea ondivaga è, non è altro che la stampa del contenuto del file, semplicemente incolonnata meglio. Okay? Poi abbiamo dei totali di colonna, che sono qua sotto, e dei, scusate, dei totali di riga che sono qua, e degli altri totali di colonna che sono qua in basso. Quindi dobbiamo leggere questi dati, fare un po' di somme e stampare risultati. Ok? Allora, questo non è difficile. Il focus dell'esercizio è di nuovo quello di farci ragionare su come ci conviene rappresentare questi dati. Eh, è una tabella, noi avevamo imparato una tabella con righe e colonne noi avevamo imparato che le poteva un modo per poterla rappresentare era quella di fare liste di liste, no? Ricordate, l'abbiamo usato spesso. Eh, le liste di liste vanno bene soprattutto quando i dati all'interno della tabella sono uniformi quindi magari sono tutti numeri in questo caso non sono tutti numeri perché la prima colonna di ciascuna lista eh, di ciascuna riga diciamo non sappiamo ancora se, sono, se le vogliamo memorizzare come liste la prima colonna contiene una stringa e le successive colonne invece contengono dei numeri quindi mettere non è vietato ma però mettere stringhe e numeri mescolati nella stessa lista può creare confusione perché devo ricordarmi che l'elemento 0 è una stringa, gli elementi 1, 2, 3 invece sono dei numeri no? eh, come dicevo tutto si può fare, però noi cerchiamo quale sia la soluzione migliore, più naturale, più versatile no? per, il nostro, per il nostro programma eh, poi la, ovviamente l'output lo voglio ordinato in ordine alfabetico, vedete che qua c'è cioccolato i cookie, dark, poi i rocchi, poi i strawberry, poi vaniglia per ultimo, anche se nel file la vaniglia compare per primo. Quindi voglio avere un modo comodo, eh, un modo comodo di, eh, di poter ordinare l'elemento. Allora, eh, separiamo due, o, o, due operazioni, una, due scelte. La prima scel la scelta principale è come rappresento i dati. E i dati sono questi, i dati sono solamente questi, i dati di partenza. Okay? Perché poi questi, questi sono dei risultati calcolati, quindi me li posso calcolare in qualunque momento quando ho bisogno di stamparli. Quindi devo immaginare una struttura dati che mi serve per rappresentare l'informazione primaria, poi da lì calcherò, calcolerò le altre informazioni che devo stampare. Eh, allora anche qua possiamo eh, pensare no? eh, una struttura dati a due livelli il cui il primo livello serva per registrare i gusti che abbiamo eh, e a ciascun gusto associamo quelle che sono le informazioni e questa stessa parola associamo eh, ci fa venire in mente un dizionario e giustamente come eh, avete eh, come ha detto Maria Chiara in chat eh, una possibilità potrebbe essere quella appunto di usare un dizionario di liste e quindi le singole righe sono rappresentate dalle entry del dizionario in cui la chiave come sempre devo specificare quando parlo di dizionario devo dirmi innanzitutto convincere me stesso qual è la chiave qual è il valore la chiave è una stringa che rappresenta il gusto del gelato il valore il valore è eh, che è associato a ciascuna chiave sarà una lista di numeri reali corrispondenti ai eh, tre negozi nei quali i, diciamo così, i, i gelati sono stati venduti questa è una possibilità un'altra possibilità potrebbe essere eh, un, ehm, una lista di tuple Sarebbe un pochino più complicata, però potrebbe essere una cosa come una lista, quindi avrei una lista di tuple, il cui primo elemento è il gusto, vaniglia. Il secondo elemento è una, è una lista, quindi 6700, metto i numeri a caso, 127, e quindi avrei. Ogni riga è rappresentata da una tupla anziché un entry nel dizionario. La prima colonna, il primo elemento della tupla sarebbe il nome, il secondo elemento della tupla sarebbe la lista che contiene i prezzi. Virgola, seconda tupla, qui abbiamo il chocolate eh, e avremo i valori corrispondenti al chocolate. E così via. E tutte queste tuple le raccolgo in un'unica lista. È un pochino più scomodo perché tutte le volte che devo... Eh, ah, ho bisogno di sapere quanto ho speso, quanto ho guadagnato per il cioccolato eh, devo scandirmi la lista alla ricerca della tupla che contiene come primo elemento il cioccolato. Mentre invece col dizionario accesso diretto. Se conosco la chiave eh, ottengo eh, immediatamente la riga. Ovviamente eh, nel primo caso ho una lista e quindi la lista è più facile da mantenere nell'ordine che mi piace nel secondo caso un dizionario in cui ordine invece è diciamo, selvaggio, ma è più facile invece accedere ai singoli elementi. Anche qua non esiste mai una soluzione sola, ma esistono pro e conto per le varie soluzioni. Alida mi chiede se sarebbe sbagliato mettere i prezzi in un insieme come ieri. Eh sì, sarebbe concettualmente sbagliato per due motivi. Uh, il primo motivo è che l'insieme è intrinsecamente disordinato, mentre io uh, invece ho i prezzi, questi sono il negozio numero uno, questi sono il negozio numero due, questi sono il negozio numero tre, se io li metto in un insieme non so più poi, io so che un, un negozio ma non so più quale aveva guadagnato 10.000, un negozio non so più quale aveva guadagnato 9.025 eccetera eccetera, però mi sono perso, Qui l'ordine di questi tre elementi è importante perché questi tre elementi corrispondono ai tre negozi. Primo motivo. Secondo motivo: se malauguratamente due negozi vendessero esattamente la stessa cifra numerica, quindi 10.000, uno, 10.000 l'altro, eh, mettendoli in un set verrebbe, il duplicato verrebbe eliminato e quindi mi troverei solamente due dati anziché tre. No? Quindi in questo caso eh, un set non è, non è adeguato per due motivi uno perché i duplicati ci possono essere e li voglio tenere e due perché l'ordine è importante quindi queste due cose mi dicono lista urlano lista e non urlano eh, insieme okay. um, uh, ah, Emanuele credo che abbia fatto copia e incolla per, per creare il file immagino ma anche se era già sul, sullo zip che vi ho condiviso ieri non credo che sia una domanda sua eh, dizionario dizionari è anche un'altra possibilità dice Andrea eh, quindi fare in modo che la parte di un dizionario il cui valore non sia una lista ma sia un altro dizionario però giustamente come come scrive lui eh, se questo fosse un dizionario dovrei avere il nome del negozio 1 col suo valore 6700 il nome del negozio 2 negozio 2 virgola 5.012 virgola negozio 3 e allora 7.056 il problema è ehm, il il nome di negozio non li conosco non ci sono nel testo non ci sono nel file non sono specificati allora me li devo inventare no vabbè inventarli di per sé non è un problema però capite che se voi li chiamo 1, 2, 3, in realtà sto ricostruendo una lista con un dizionario. Perché se il primo elemento, il negozio 1 lo chiamiamo 1, vabbè, 1 anziché 0, potremmo chiamarlo 0, 1, 2. Però ne, se voi create un dizionario le cui chiavi siano numeri interi consecutivi, è di fatto avete fatto una lista. Una lista che è la struttura che si indicizza proprio con un numero intero consecutivo. Quindi se avessimo avuto dei nomi nelle colonne, negozio di Los Angeles, New York e Washington, ottimo, avrei usato un dizionario, ma poiché non ho dei nomi ma semplicemente un ordine, allora la complessità aggiuntiva del dizionario non serve perché le chiavi, non avendo delle chiavi diciamo, che hanno un valore reale, vero, eh, avrei usato delle chiavi numeriche e a questo punto usiamo una lista che è già fatta con, tra virgolette, come se fosse un dizionario con le chiavi numeriche, 0, 1, 2, 3, la sintassi con una parentesi quadra è la stessa, e quindi in questo caso è più semplice. Andrea mi chiede se un dizionario che abbia un numero intero come chiave rispetto a una lista, qual è più veloce? Allora, se i numeri sono consecutivi, assolutamente la lista. Assolutamente. Ha senso usare un dizionario le cui chiavi siano numeri interi solamente se questi numeri interi sono sparsi? Quindi la lista ha i numeri che però vanno da 0 a n-1. Quello è cablato, non lo potete cambiare. Se questi numeri interi che voi doveste usare per indicizzare come chiave un dizionario fossero anch'essi da 0 a n-1, allora non ha senso usare un dizionario. Non dà nessun vantaggio. Se invece questi numeri fossero numeri sparsi, 1, 7, 300, 12.000, meno 6, allora a quel punto, magari per non fare il lavoro, di in, in, come indici di una lista non li puoi usare, dei numeri sparsi, devono essere consecutivi, allora in quel caso puoi usare un dizionario. Però capiamo che la, la, la, la prima domanda che ci facciamo è di funzionalità, non di efficienza. Cioè, si può fare con dei numeri interi sparsi un dizionario? Sì. Con una lista? No. E allora un dizionario. Si può fare con numeri interi consecutivi eh, una lista? Sì. Un dizionario? Sì, anche. Qual è più semplice? La lista. E allora non vado a complicarmi la vita. Hm? Eh, ricordatevi il principio base quando voi fate progettazione. Keep it simple. Keep it simple. Di solito si aggiunge una seconda S. Keep it simple. Stupid. Hm? cercate di, tenere, di mantenere le cose il più semplice possibile non aggiungete complessità se non è necessaria ok? Ehm... allora altre due domande che ho visto nella chat Alessio ci chiede mh, se nel testo d'esame ci sono delle richieste del tipo usate una lista di tutte, usate un dizionario eccetera generalmente no hm? tendenzialmente no cerchiamo di riscrivervi il testo descrive il problema mentre la soluzione è il vostro lavoro, trovare qual è il modo di risolvere quel problema. Mm? Eh, possono esserci dei casetti particolari in cui magari vi diamo un suggerimento, okay? perché magari non è, eh, ci, ci immaginiamo che possa non essere ovvio qual è la scelta migliore, allora magari vi diamo un suggerimento. Ma tendenzialmente il problema vi, vi dice che, che elaborazione dovete fare, poi come la facciate, quali strutture dati scegliate, fa parte della vostra progettazione. Mm? Non è vincolato dal testo. Uh, Filippo mi chiede se conviene usare liste quando abbiamo tipologie dati, di dati simili, eh, dipende perché non è tanto il dato contenuto. Allora, due, ti do due risposte a questa domanda. La prima è che se ho dei dati simili posso considerarli mettere in una lista, se ho dei dati dissimili preferisco non metterli in una lista. Cioè se ho una stringa e un testo non me li vedo bene come primo e secondo elemento di una lista. È una stringa è un testo scemo. ho detto due stringhe. Una stringa è un numero, non me li vedo bene come due elementi di una lista. Magari in una tupla, magari in un dizionario. Liste con elementi di formi sono difficili, per un motivo molto semplice. La lista siamo abituati: for elemento in lista. Se però questo elemento è di tipo diverso, dentro il ciclo for cosa faccio? se il primo elemento devo trattare in un modo il secondo, in un, in un modo diverso eccetera eccetera. Quindi non si presta poi a essere usata comodamente come lista. Eh, quindi a questo punto magari avere un dizionario con i vari eh, campi chiave. Eh, questa è la prima la prima metà della risposta eh, alla domanda di Filippo. Eh, la seconda e quindi questo ha a che fare con i valori. Se i valori sono difformi, non sono dello stesso tipo, tendenzialmente cerco magari di non usare una lista non, non vi posso dare una risposta certa sempre sì o sempre no perché non è così la vita, non è così il mondo, non è così l'ingegneria no? l'ingegneria è fatta di trovare la scelta migliore e non ci sarà mai quella ideale no? ci saranno sempre dei pro e dei contro eh, però abbiamo dei criteri di scelta che possiamo applicare ma ci sarà sempre l'eccezione quindi non, non, non, non troverete mai una risposta certa no? ricordate il dipende che è la risposta standard a tutto quindi, primo criterio, se ho elementi dello stesso tipo, stanno bene in una lista, se ho elementi di tipo diverso, scricchiola un po' e metterli in una lista. Seconda risposta, seconda valutazione, è sulle chiavi. Cioè, come accedo, come indicizzo questi elementi? Se ci indicizzo semplicemente, se li accedo, li, con, li riconosco per ordine, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, va benissimo una lista perché ha degli indici numerici. Se invece li riconosco per un altro criterio, per una loro proprietà, per un loro attributo, per la città, per il nome o per un altro codice, e allora a questo punto eh, la, la lista non si presta, perché la lista può essere indicizzata solamente con numeri interi consecutivi che partono da zero. E questo è il vincolo forte. Altrimenti si usa il dizionario che è il passo, il passo dopo. Eh, quindi ci sono pro e contro valutazioni da fare ogni volta. Ok, allora, eh, finito il ragionamento, che è la parte, diciamo così, più, più complessa, più, che, diciamo così, che, che richiede la nostra intelligenza, da adesso in avanti si tratta di scrivere il codice di questo esercizio. No? Eh, se abbiamo scelto di fare eh, un dizionario di liste, e l'abbiamo motivato, no? Nel senso che, eh, sì, una possibilità che abbiamo valutato era la lista di tuple, però più, poi abbiamo detto... E ogni volta che poi devo prendere un, un gusto devo scandire la, la lista quindi è scomodo eh, Avevamo pensato al dizionario di dizionari poi abbiamo detto ma in realtà poi queste chiavi qui non sono chiavi vere e allora tanto vale fare una lista che è più semplice e quindi siamo tornati, diciamo così, alla nostra ipotesi iniziale dopo averne vagliate due o tre possibili e quindi anche qua eh, strutturiamo il nostro programma in due parti la prima parte che crea la struttura dati leggendo dal file la seconda parte che invece eh, stamperà a video eh, la struttura dati ordinata con aggiunti ovviamente i vari, eh, i vari totali che deve calcolare mm? eh, allora a questo punto passiamo al codice mm? e quindi possiamo creare un nostro programmino eh, gelati che eh, vada a provare a risolvere la soluzione problema esercizio o ice cream che dir si voglia quindi noi abbiamo il nostro nome file che contiene i dati che sarà ice cream.txt e eh, dobbiamo elaborare queste informazioni quindi abbiamo magari una prima funzione che legge il file riceve come parametro il nome che dovrà costruire questa nostra struttura dati che era appunto un dizionario che ha come chiavi eh, quindi diciamo chiamiamolo gelati è un dizionario vuoto quindi mettiamolo come commento esplicito la struttura dati utilizzata sarà un dizionario che ha come chiave una stringa, che è il nome del gusto del gelato, come valore una lista di numeri reali che contengono le vendite dei tre negozi in ordine l'ordine specificato nel file. Okay. Allora ehm... allora abbiamo, Aspetta, faccio spazio. Creiamo un dizionario vuoto e poi nell'apertura del file, eh, in file uguale open nome, file in lettura, in file.close. quindi mi ricordo sempre di chiuderlo appena lo apro, così non lo dimenticherò più avanti, eh, e leggo il file una riga per volta. Allora qui devo metterci la conoscenza della struttura del file. Quindi questo file sarà fatto da righe, for line in file. Ogni riga è composta in questo caso da quattro campi. In generale dallo stesso numero di campi. Mm? Eh, io dico quattro campi perché abbiamo tre negozi, però in teoria vediamo se riusciamo a risolverlo in caso generale anche se avessimo qualche negozio in più, perché non c'è scritto nessuna parte nel testo che i negozi devono essere necessariamente tre. Ma di sicuro la, il primo campo conterrà il nome del gusto. Allora come faccio a ottenere gli, spezzare i vari campi? Questo lo sappiamo già fare, l'abbiamo fatto mille volte. Devo prendere la linea, tolgo... Il, eh, il, la, la capo a destra il carattere di a capo a destra e poi la divido in questo caso sul carattere di due punti che è il separatore usato in questo file scusate si chiama in file non file ecco qua. quindi questo campi hm, mi dice quali sono i vari campi del, eh, della singola linea eh, il nome del gusto solo per comodità nostra lo metto come, lo estrago come campi di zero, così mi ricordo cosa c'è nel primo campo, e poi invece i valori saranno invece i campi successivi. Campi successivi che non so quanti sono, li prendo uno uno e li metto in una lista. Quindi i valori sono, prendo una lista vuota e per tutti i campi, che vanno dall'1 in poi qui lo 0 è il nome la prima colonna di dati cioè la seconda colonna la prima colonna dei numeri cioè la seconda colonna del file sarà il campo numero 1 quindi for in range che va da 1 alla lunghezza dei campi prenderò il singolo valore quindi campi di, lo converto in float, perché questa è una stringa, float, e lo aggiungo ai valori. Eh, non faccio l'operazione che mi dice Mattia di usare una slice perché questi campi non li devo solamente copiare ma li devo anche convertire da stringhe a flote quindi devo prendere uno per uno eh, oppure sì potrei usarlo nel for la slice qui e poi comunque uno per uno lo posso aggiungere ma insomma cambia poco a questo punto ho il vettore dei valori e semplicemente mi aggiungo nel mio dizionario una nuova entry, la cui chiave è il gusto e il cui valore associato a questa chiave è la lista che ho appena costruito. E poi posso ritornare, gelati, il mio dizionario che ho appena creato. Ehm, vediamo se funziona questa cosa qui, immaginiamo di farlo dentro l'ambiente di programmazione di prima, quindi abbiamo scritto il codice, e adesso dobbiamo verificare se funziona. Prima di andare avanti io farei semplicemente un piccolo un codice che chiama questa funzione, uguale leggi file di nome file maiuscolo e poi facciamo una print gelati. Vediamo semplicemente sulla console questa cosa qua. Non so se vi avevo già parlato, la funzione pretty print a volte può tornare comoda from pprint import, pprint, che è una stampa un pochino più pretty, un pochino più carina delle strutture dati complicate. Quindi quando la print funziona come la print se ci sta su una riga sola se è su più righe invece cerca di mandare a capo in modo da renderlo un pochino più leggibile quindi questo eh, dovrebbe essere corretto se sembra che i numeri siano giusti siano associati correttamente alla, al gusto okay? quindi ci dà confidenza sul fatto che il file l'abbiamo letto correttamente ci sono cinque righe, tre colonne eccetera eccetera Ehm Possiamo fare import di librerie esterne? Sì, perché sono le librerie standard di Python sono tutte disponibili nell'installazione in di Python e quindi potete importare eh, qualunque modulo standard, il modulo matematica, il modulo, vabbè, in questo caso, il print print, non moduli esterni alla libreria standard, però diciamo non ne abbiamo bisogno. Ok, eh, andiamo avanti. E a questo punto dobbiamo stampare il, il risultato. Quindi possiamo avere la nostra funzione stampa tabella che riceve in ingresso, ovviamente, il nostro dizionario di gelati. E dovrà fare due calcoli stupidi, cioè somma di righe e somma di colonne, e lavorare un pochino con la formattazione degli spazi, degli elementi, eccetera, okay? eccetera. Ehm, che è una parte che tendenzialmente è rognosa. Allora nell'esame io cercherò adesso eh, appunto il dettaglio, i testi d'esame li prepareremo all'ultimo momento anche per non farci sfuggire <ride> dei suggerimenti ma eh, visto che l'output voi lo vedete solamente in quella finestra di testo, in quella finestra di testo i caratteri sono proporzionali, non sono di larghezza fissa come questi, è chiaro che non, non andremo a focalizzare eh, il testo d'esame sull'allineamento, sull'incolonamento dei dati perché diventa difficile da, da valutare. Uh, pretty, pretty pretty mette in ordine alfabetico i dati no, non dovrebbe lo fa ho visto che sono saltati fuori in ordine alfabetico scusate uh, fammi vedere sembrerebbe di sì uh, che bisogna vedere la documentazione non ci avevo mai fatto caso Dice, non dice molto la documentazione. Ah, ecco qua, sort dix uguale true. Ha un parametro di default che dice che se il, il, ciò che deve stampare è un dizionario, lui per default lo ordina. Se a noi non piace questo comportamento, eh, lo, lo, lo disattiviamo, perché magari noi vogliamo vedere i dati così come erano. Quindi in questo caso possiamo passare il parametro sort dix uguale false, e me lo stampa in ordine di, di apparizione, in ordine di presenza dei dati anziché in ordinato. Grazie per aver notato il dettaglio. Eh, quindi il fatto che sia un ordine alfabetico è una funzionalità di default della funzione PrettyPrint che possiamo abilitare oppure disabilitare. Uh, PrettyPrint pretty, pretty è il nome sia della funzione che del modulo. Quindi c'è questa scrittura strana. From Pprint che è il nome del modulo, importa una funzione che si chiama anche stes essa stessa pretty print vabbè ma non facciamoci un castello su questo ehm, dicevamo vogliamo stampare la tabella e quindi noi abbiamo vediamo un po come deve essere fatta la tabella andiamo a riprenderci la slide e partiamo subito con le varie righe del dizionario e di ciascuna riga stampiamo il gusto i tre valori e il totale ok quindi noi abbiamo eh, un primo ciclo in cui stampiamo eh, il gusto in sorted di gelati. Li mettiamo in ordine alfabetico eh, per gelato e eh, per ciascun gusto dovremo stampare il gusto e i vari... Eh, i vari valori e anche il totale quindi il totale di, per il gusto altro, altro che non è quindi lo stampare l'ultima colonna altro non è che il, eh, la somma degli elementi che stanno nella lista associata a questo gusto quindi la lista associata a questo gusto altro non è che gelati di gusto gusto è, la, è il nome del gusto gelati di gusto è il value associato a questa chiave che nel nostro caso è una lista sum è la somma degli elementi nella lista quindi questo lo devo, lo devo eh, stampare a questo punto è eh, facile, ah, facile fare una stampa dovrò stampare prima di tutto il gusto e magari lo stampo come eh, qui con una gli do magari 20 caratteri, 20s, and uguale nulla. Devo stampare vari pezzi, no? Poi devo stampare gli elementi della lista, ciascuno con la sua spaziatura, con la sua formattazione, poiché a priori non so quanti sono, so che sono tre, ma in generale eh, for eh, vendita in gelati di gusto. Per ciascun elemento andrò a stampare il valore vendita. Vediamogli anche qua, poi vediamo come viene. Vendita di 20 caratteri come floating point, punto due, con due cifre decimali e sempre senza caratteri di fine linea. E infine stamperemo anche il totale, di, il totale di riga tot gusto. Magari lo spaziamo un po' di più, quindi non sono 20, sarà 25. Vediamo cosa salta fuori. Uh, e beh, non ho chiamata, questa stampa tabella, quindi giustamente si offende. Stampa tabella di gelati. Quindi anziché fare la pretty print, usiamo la nostra funzione che si dimentica di andare a capo e quindi dobbiamo metterla alla fine di ogni iterazione del, group, del ciclo esterno eccolo qua quindi forse 20 sono fin tanti possiamo mettere magari 15 non so caratteri in totale 15 di qua, 15 di qua 20, 20 per distanziarlo una cosa un pochino più leggibile e poi ci manca ancora di stampare eh, l'ultima riga. Ci manca di stampare l'ultima riga che deve contenere i totali di ciascuna delle, delle colonne. Allora, questi totali ovviamente me li devo calcolare via via che scendo, cioè via via che prendo il singolo gusto, mi devo accumulare eh, i vari totali. Quindi io dovrò avere un vettore dei totali per negozi che dovrà essere una lista composta di tanti zeri quanti sono i negozi quindi io posso costruire una lista composta in questo caso da tre zeri beh non sono tre se voglio mettere in generale sarà la lunghezza eh, sì beh Uh, questo è un dizionario quindi diventa difficile prendere un elemento a caso perché non posso dire prendi il primo uh, Vabbè, mettiamo tre per ora poi eventualmente ci pensiamo come generalizzarlo um, quindi abbiamo creato una lista con i tre totali e man mano che uh, stampiamo il valore di vendita devo aggiornare anche questo totale nella colonna opportuna eh, quindi in questo caso dovrò aggiornare totale negozio tor negozio di un certo i uguale tot negozio di i più, più vendita ecco in questo caso mi serve anche l'indice i poter sommare la colonna giusta e quindi dovrò trasformare questo ciclo for già un ciclo for sui valori a un ciclo for sugli indici quindi in range di length di gelati gusto eh, sì, vendita uguale gelati di gusto di Già, di gusto ricordiamoci era la lista, di è il singolo elemento della lista. Ehm... Ok, e quindi ho questo totale negozi, e quindi alla fine potrò avere l'ultima riga, poi rispondo alle vostre domande, però così non perdo il filo. Uh, l'ultima riga uh, dovrò stampare innanzitutto una, un nulla per uh, 15 spazi quindi devo avere un, un vuoto bianco di 15 spazi quindi dovrò stampare prima di tutto 15 spazi spazio per 15 senza andare a capo e poi dovrò avere un ciclo for for uh, totale in totale negozio in cui a ciascun elemento stampo una cosa di questo genere, cerco il totale di riga, che in questo caso sarà tot, e poi vado a capo. Quindi, vediamo un po', cosa ho sbagliato, ah, c'è un punto che non so come ho fatto a mettere, okay. e compaiono questi totali di colonna. Che ho calcolato qua. Ehm... Allora, andiamo eh, alle domande che avete fatto. Uh, Antonio, poco leggibile, ma non molto di più. Non, non, non ho capito a cosa ti riferisci. Ehm... Ah, no, c'è una prima domanda di Mattia: quando consegniamo il compito dobbiamo eliminare tutte le funzioni di test che abbiamo scritto. Eh, no, non necessariamente, non è obbligatorio. Se volete lasciare qualche, magari commentandolo, se volete lasciare qualche cioè, il codice che avete scritto, anche perché sai, all'ultimo momento magari hai un dubbio, magari vuoi riverificare eh, e allora togli il commento e, ri e ri fai rivedere diciamo così, le print di prova che hai fatto prima, non è un problema, se ci fossero non, non, non, ci, non ci dà problema. Eh, quello che vi sconsiglio è cercare negli ultimi 30 secondi di ripulire il codice togliendo le cose che non servono perché poi è garantito che togliete anche qualcosa che serve quindi non è... cercate di mantenere il più possibile ordinato così si capisce diciamo così, dove sono le parti di debug, e le parti diciamo così, funzionali eh. l'altra domanda di Mattia è non esiste un modo di trattare l'output sullo schermo come un file di output in modo da testare più facilmente quello che andiamo a produrre allora la risposta è sì nel senso che se volete la funzione print ha anche un parametro aggiuntivo che si chiama file quindi se volete voi potete fare tutte le vostre print che vanno sullo schermo e poi basta che aggiungiate per ciascuna print però purtroppo lo fate su tutte quindi è molto noioso e quindi è facile dimenticarne qualcuna un parametro file uguale con l'oggetto file che avete aperto e allora in quel momento le stesse print che prima facevate a video, adesso le riversate, le riversate sul file. Quindi è un modo, diciamo così, istantaneo per convertire qualcosa, un output che ho fatto video in un output che ho fatto su file. A questo punto su file potete usare la print e non necessariamente la write, eh, perché magari il resto del programma è già fatto con le print. Questo è un modo. Oppure semplicemente vi create il file e nelle ultime due righe ve lo stampate a video. Basta due istruzioni, abbiamo visto. Apro e faccio print, file.write, eh, file.read e, e, e ho tutto. Ehm... Beatrice mi dice, giustamente su questo 3, che lo collego anche alla domanda di Luca, eh, a cosa serve questa istruzione. Allora, questa istruzione, questa, questa lista to negozio, mi memorizza questi tre valori che sono i totali di ciascun negozio, il totale di tutta il zero, il tutto il negozio 0, tutto il negozio 1, tutto il negozio 2. Io dentro questo ciclo ogni volta che ho il valore di una vendita di un negozio per un certo gusto vado a incrementare il totale di quel negozio, I uguale 0 al primo negozio, I uguale 1 il secondo negozio, I uguale 2 il terzo negozio. Per poter fare questa somma io devo avere una, una lista che contiene 0, 0, 0. Quindi questa sintassi prende una lista che contiene un elemento e la moltiplica per 3, quindi da quell'elemento ne fa diventare 3. Ehm... l'imbarazzo che ho avuto quando ho scritto questo 3 è il fatto che eh, è l'unico punto in cui so che i negozi sono 3 in tutto il resto del programma se i negozi fossero 2 o fossero 8 funzionerebbe correttamente e allora stavo pensando al volo a un, un modo per estrarre quel valore, il numero di colonne eh, la soluzione che mi suggerisce Beatrice purtroppo non è giusta perché gelati.values non è, è completa, ma è un pezzo lei mi dice ma qua mettimi il gelati... La lunghezza di gelati punto mm? ehm... Gelati punto values, che cos'è? È una lista che contiene i valori. Quindi è una lista che contiene delle liste. La lunghezza di questa lista è il numero di entry del dizionario. Quindi in realtà quello che mi serve non è il numero di entry del dizionario, ma è il numero di elementi in nella singola lista di ciascuna entry. Quindi in realtà dovrei fare, prendere magari la prima. Non so se ci sia più contorto qua o, o lasciare il 3. Però è una buona idea andare a prendere dal dizionario l'elenco dei valori. L'elenco dei valori prendo e che sono una lista di valore ciascun valore è a sua volta una lista di tre elementi quindi una lista di liste se faccio la LEN di questa mi dice quante righe ha il dizionario sarebbe la stessa cosa che fare LEN di gelati cioè la lunghezza intera del dizionario il numero di entri. però visto che è una lista di values posso prendere la prima values e quindi è una lista che contiene tre elementi e, ehm, e calcolo la sua lunghezza quindi mi hai messo sulla buona strada eh. Poi, ehm... Andrea, so sempre su questo tema, salto sotto, lendi gelati di gusto, sì, ma quale gusto? Il problema è questo. Cioè, se io avessi scritto lendi gelati di gusto, ma gusto qual è? Gusto assume il valore delle singole chiavi dentro il for. Ma qui sono prima del for, quindi dovrei mettere un... potrei mettere vaniglia. però eh, devo sapere che esiste un gusto che si chiama vaniglia. Non è detto che ci sia un gusto che si chiama vaniglia, quindi dovrei sapere, dovrei prenderne uno, magari che so, il primo, dovrei prendere qualcosa del tipo gelati, punto Kiss, che mi dà tutte le, le chiavi e poi il, il primo, ad esempio. Allora in questo caso sto prendendo la prima chiave, dove prima e da intendersi ovviamente tra virgolette perché le chiavi non sono ordinate però la prima che mi dà sono tutti sotterfuggi dovuti al fatto che i dizionari non sono ordinati e quindi andare a prendere il generico elemento o il primo elemento è più rognoso di quanto non ci aspetteremmo però anche questa soluzione potrebbe andare bene lavorando sulle chiavi e poi accedendo al dizionario ehm ok perché values non è subscriptable è una, è una lista non, non... è una lista quindi non dovrei avere problemi a prenderlo zero adesso lo dico a parole ma proviamolo sì infatti dict values eh, allora cosa ho fatto di male che devo convertirlo in una lista prima di prendere elemento ok uh, questo list davanti non voglio perdere le prossime otto ore a spiegarlo uh, l'idea è che girati.value in realtà non è ancora la lista ma è un oggetto che è capace di costruire la lista quindi è una lista fatemi dire in potenza potenzialmente come un range non è ancora la lista ma è un oggetto che è capace di generare il range se io voglio espanderlo devo convertirlo esplicitamente in una lista e poi prendere il primo elemento eh? mi sto quasi quasi pentendo di non aver messo un 3 qua dentro o meglio di non aver letto in leggi file quando avevo questi valori il numero di negozi che avevo l'avrei potuto salvare in un'altra variabile restituirla qua e, e poi usarla no? quindi a questo punto magari era più comodo visto che le cose si stanno complicando um, se magari un negozio, Alessandro, non vende un gusto, come faccio per creare una lista per il totale, visto che il totale del negozio non è uguale per tutti? Allora, questo qua è un problema nella. Eh, se un negozio non vende un gusto, eh beh questo è un problema già nel file originario. Perché se nel file originario io avessi questo che non vende un gusto, non posso semplicemente cancellare questo campo perché se cancello il campo intero eh, questo secondo valore verrebbe attribuito anziché al terzo negozio al secondo negozio quindi se io non vendo un gusto dovrei mettere 0 a monte perché altrimenti il dato iniziale il file iniziale non sarebbe interpretabile in modo corretto Ok? quindi il campo, che ci sia un campo vuoto e allora se ci fosse un campo vuoto dovrei gestirlo come caso particolare nella procedura di lettura oppure la cosa più ragionevole è che eh, quel negozio ha quanto, quanto hai venduto alla fine dell'anno di Rocky Road? Niente, perché non lo vendo, allora metto zero. Okay? Eh, quindi in questo caso qui stiamo, eh, stiamo assumendo no, che tutti i negozi abbiano. O commino che tutto il file abbia lo stesso numero di colonne. Eh, Mattia mi dice bisognerebbe prendere un entry a caso dal dizionario sempre legato alla lunghezza dell'elemento, un'integrazione di scenario è esattamente ciò che facciamo qua. Prendo le keys che mi, mi dà un, un insieme, tra l'altro questa qui dovrebbe essere un insieme, quindi anche qua probabilmente dovrò convertirlo in lista, perché keys è un insieme, e poi prendo la prima e quindi mi, mi salta fuori un, un gusto arbitrario, a caso non lo direi perché a caso implica che i numeri siano realmente casuali, Invece uno qualsiasi no, dei, degli elementi. Se salvassi Matteo, eh, se salvassi la lista dei values nella funzione leggi file lo passassi come secondo argomento funzione, esatto, sarebbe la, la, forse la soluzione più semplice rispetto ad andarsi a impegolare qua. No? Eh, diciamo che io ero partito dicendo qua metto 3 e poi cerco di generalizzare. Mi accorgo, che, mi accorgo che generalizzare questo sta cominciando a diventare complicato, quindi sto... Intortando nei dettagli dei meandri di come sono organizzati i dizionari, ma veramente aggiungo un parametro qua, tanto non c'è nessuno che mi dice quanti parametri deve avere la funzione. Numero di negozi è anche molto più chiaro. E via. Ovviamente questo numero di negozi dovrò farmelo ritornare da chi lo conosce, cioè dalla legge file e quindi basterà che io mi salvi qua quando leggo questi valori che gli sto aggiungendo numero negozi uguale alla lunghezza di questi valori e quindi ritorno sia i gelati che i numero negozi e poi ovviamente qua leggerò gelati numero negozi come tupli, tupla la passo al secondo parametro ho fatto tre modifiche senza complicarmi troppo la vita quindi di fatto la soluzione più semplice era questa no? di estrarre il dato dove è comodo conoscerlo e poi me lo porto me lo salvo e me lo porto avanti eh Ok. Eh, rispondo prima a Mattia che mi chiede se non si potrebbe salvare una lista di zero direttamente in gelati sotto una chiave speciale mi puzza no? eh, avere una riga in più che però ogni volta devo controllare che, che non sia lei no? perché poi quando stampo la tabella eh, devo saltare quella riga perché è la riga speciale che contiene i totali eh, quando dovessi fare altri tipi di operazioni devo sempre ricordarmi che quella riga lì con quella chiave speciale se sono dati che non c'entrano con la tabella, preferisco tenerli fuori dalla tabella, no? fuori dal dizionario. Ehm... Ah, poi c'è Antonio che mi ricorda una cosa che mi avete già detto prima, nel senso che queste due righe sono ridondanti perché io sto dicendo non andare a capo e subito dopo sto dicendo vai a capo, quindi giustamente e quindi dovrebbe funzionare esattamente nello stesso modo. Ehm... Filippo mi dice che si è un pochino perso dall'angelati gusto in poi eh, da qua dalla riga 30 eh, quindi allora tanto per riorientarci qui abbiamo mettiamo due commenti qui abbiamo eh, costruisci inizializza i totali per negozio 0, 0, 0 ok a questo punto qui stampiamo la tabella per gusto ok quindi i vari gusti in sorte e gelati sono le chiavi uh, qui questo tot gusto è la somma di riga ops un commento, somma di riga, e l'ho calcolata. Quindi fin qua ho calcolato tutto ciò che mi serve, da qui in poi sto stampando. Quindi stampa il gusto, che è la, la prima colonna, e poi in questo range successivo stampa eh, gli incassi dei tre negozi. Quindi questo è un ciclo che prende il primo, il secondo, e il terzo elemento di, Lengus, di gelati di gusto. Ricordiamoci sempre che gelati di gusto è la lista. Okay? Quindi io sto facendo il ciclo esterno, questo ciclo qua della riga 30, for gusto in sorte gelati, sto iterando sulle chiavi questa, questa, questa, questa in ordine alfabetico per ciascuna di queste chiavi nel ciclo interno devo iterare sugli elementi dei values quindi se questo è gelati e questa è la chiave noi l'abbiamo nella variabile gusto questa lista qua la otteniamo per noi come gelati di gusto che è ciò che abbiamo qua Gelati di gusto è una lista, e io iter dalla posizione 0 alla posizione lunghezza meno 1, con il solito range. Ho usato un range con i e non un range, quindi in range, anziché in gelati di gusto, perché mi serviva l'indice i. Mi serviva l'indice i non tanto per stampare il valore, perché prima infatti quando stampavamo solo i valori non mi serviva, ma mi serviva per aggiornare la somma di colonna. Quindi qua eh, stampa l'incasso di tre negozi, questo è l'incasso del di, di, diesimo negozio per questo gusto e quindi qua invece aggiorna il totale venduto dal negozio, totale del diesimo negozio per tutti i gusti. E, lo stampa, e poi stampa il totale di riga, il totale di custo. Ok? Come spesso succede, le parti più incasinate e meno leggibili sono quelle di input-output, perché lì ci sono i 12.000 dettagli da considerare mentre le parti di algoritmo tutto sommato sono questa somma qua, questa somma qua e soprattutto la costruzione fatta bene della struttura dati. Ok? Ci sono altre domande? Mi pare che qua non fosse richiesta in questo testo perché mi chiedeva di produrre un report simile a quello seguente. Quindi, semplicemente bastava produrlo sul schermo. Non era, non era richiesto. Eh, ok, allora io direi che siamo ben avviati per fare un, eh, un intervallo. Sì, Andrea ti rispondo nella chat durante l'intervallo ehm, e dunque volevo solo darvi un link e ve lo metto sì, questo sito è un sito in cui io per comodità mia mi salvo i vari, i vari lavori che stiamo facendo settimana per settimana ehm, una piattaforma si chiama GitHub, che è quella che usano diciamo così, tutti i programmatori, quelli seri del mondo, Quindi, eh, però non era un argomento che volevamo aggiungere al corso, ma è una piattaforma online che serve per condividere il codice, le modifiche, tenere traccia dello storico, permettere a più programmatori di lavorare insieme sullo stesso codice, eccetera, eccetera. E, eh, e quindi qua nella settimana, che si chiama settimana 13, ci sono già, i lavori di ieri, io poi come sempre ve li salvo in un zip, ve li carico sul portale ma sapete che qua li terrò sempre aggiornati quindi eh, se voi vi prendete questo indirizzo che adesso vi metto nella chat poi lo scriverò meglio anche sul sito adesso eh, sal, eh, faccio l'operazione in un attimo di salvare il file così ve lo potete già, già guardare direttamente nell'intervallo, poi a fine della lezione intera eh, salvo tutto lo zip delle due lezioni no? però se qualcuno volesse sfruttare l'intervallo per dare un'occhiata, per provarsi sul suo computer, eh, possiamo salvare diciamo così, il, questo gelati.py, eh, sì, quindi soluzione esercizio gelati. e quindi vi trovate già in questa cartella, in questo sito di cui, di cui vi ho messo il link, dentro settimana 13 gelati, il codice che abbiamo appena scritto insieme. Quindi, se volete guardarlo, eh, preferite guardarlo piuttosto che andare a farvi una pausa, siete liberi di farlo. Eh, io invece faccio un break e eh, ci rivediamo tra i soliti 15 minuti, quindi alle 11.45, in cui faremo un altro esercizio, a questo punto abbiamo finito gli esercizi della slide e eh, vi chiederei eh, di pensare magari sugli esempi che vi ho condiviso ieri, questi esercizi qua simili all'esame, eh, se avete una preferenza su quale volete fare e quindi partiamo da quello che preferite voi per svolgerlo una seconda ora. Ci vediamo tra 15 minuti. Buona pausa a tutti.